Imam, Mus è morto in solitudine? È molto solo? No, solo, ma speriamo che non è, non è da solo, eh? siamo tutti con lui, siamo tutti e noi lottiamo per quella, quella dignità che lui ha voluto, quella bella vita che lui ha voluto, andiamo avanti, almeno eh, ha lasciato qualcosa che vediamo, che viviamo, ha potuto... Eh... Eh, gruppare tutta questa comunità, tutte queste persone, tutte queste associazioni, tutta la città e, e sono in gruppi per portare avanti il suo sogno. Se lui non ha vissuto questo sogno, inshallah, quello che verranno dopo, lo, lo, lo, lo, lo, lo vivranno inshallah, inshallah. Grazie tanto. Grazie. grazie.